io in questo video volevo presentarvi questa pianta qui che è una pianta carnivora non ha un aspetto accattivante come le altre piante però ha un aspetto molto utile cioè può eh, essere utilizzata per cacciare le zanzare quando io vado a letto, sono in camera e sento ronzare una zanzara tac, la tiro fuori la metto lì e dormo tranquilla perché questa pianta eh, le attira e le mangia lei sopravvive mangiando eh, le zanzare è una pianta molto resistente anche se ho sentito tante persone dire eh, ma io ho provato a prendere la pianta carnivora e mi è morta subito c'è da dire che eh, la pianta carnivora è sì resistente, però bisogna sapere una cosa. Eh, essa non beve l'acqua del rubinetto. Cioè, mh, lei per sopravvivere ha bisogno di acqua distillata, perché eh, con l'acqua del rubinetto che contiene ipoclorito di sodio, lei muore. E per cui bisogna tenerla sempre bagnata vi faccio vedere sempre acqua sul sottovaso ci vuole e mm, bisogna eh, bisogna non darle altro io raccolgo l'acqua distillata eh, dal deumidificatore oppure quando faccio da mangiare l'acqua della pentola bolle eh, se non avevo il medificatore, raccoglievo l'acqua distillata che c'è sul coperchio della pentola e poi le davo da bere eh, questa pianta eh, anche ha un'altra qualità da conoscere perché già io eh, ho sbagliato una volta l'avevo presa, vedevo che aveva poca terra e le ho cambiato la terra, l'ho rinvasata su un vaso più grande e mh, è morta perché ha bisogno del suo terriccio per cui eh, sono due le cose da ricordare molto importanti eh, acqua distillata quindi acqua piovana acqua del deumidificatore oppure si può comprare e terriccio va comprato quello della ditta questa è una qualità di drosera eh, alba perché eh, vi farà i fiori bianchi vedete questo ricciolo qui sta preparando il fiore metterò in copertina quando sarà fiorito le altre fioriture classiche sono rosa avverto anche che quando questa pianta viene comprata spesso capita che eh, non dica niente perché eh, anche io ho preso questo vasetto qui tra l'altro era l'ultimo che avevano Uh, nel periodo uh, in cui si compra uh, è molto piccola e in pratica si vede terra con due ciuffetti io non mi allarmerei uh, questa l'ho comprata tra l'altro che era in sofferenza e ha recuperato bene basta sempre tenergli il vaso bagnato per cui queste sono le cose da ricordare acqua distillata e terriccio suo e Vedrete che, eh, se cercate una pianta, un rimedio naturale contro le zanzare, in casa questa veramente può essere utile. Zanzare e anche moschini. Perché eh, si attaccano alla colla che ha. Vediamo se riesco a far vedere. Ha questi eh, pungiglioni, diciamo, eh, dove si attaccano, sono attirate le zanzare. E si attaccano, poi la foglia si arrotola e la pianta digerisce, diciamo, l'insetto. Per cui chi volesse un rimedio sano e naturale contro le zanzare, io propongo questa pianta qui e tenendo conto di queste due cose qui